Uomini e donne gossip, critiche per Sara Affifella, interviene Nicola. Gossip uomini e donne, Sara Affifella sommersa dalle critiche, a difenderla ci pensa Nicola Panico. Nicola Panico dice la sua sulla scelta di Sara Affifella di salite sul trono di uomini e donne. La coppia di Temptation Island ha chiuso la sua storia qualche settimana fa. Questa situazione ha portato non poche polemiche in giro per il web. Tra le tante persone che hanno criticato la decisione di Sara, vi è anche selvaggia Roma. Non sappiamo se Nicola si riferisca proprio a lei, ma nelle ultime ore ha scritto qualche parola di incoraggiamento per la sua ex fidanzata. Il panico ha dimostrato di essere un grande sostenitore di Sara. Desiree Maldirà ha anche lei apprezzato la scelta della Affifella di partecipare al programma di Maria De Filippi. L'ex tentatrice si è detta sicura che Nicola abbia compreso la decisione di Sara, lasciandola libera di prendere le sue decisioni. E così è stato. Il panico non sembra per nulla arrabbiato. Anzi. Nicola ci tiene anche a difenderla dalle dure accuse che stanno circolando sul web. Il panico ha deciso di prendere le difese di Sara. Ma prima di ogni cosa ci tiene a ringraziare tutti i suoi fan. Innanzitutto vorrei ringraziarvi tutti per i b e i messaggi che mi avete mandato in privato. Mi ha fatto molto piacere la vicinanza di tutti. Ed ecco che il panico apre il discorso riguardanti le critiche ricevute da Sara nelle ultime ore. Volevo precisare, però, un paio di cose. Mi ha dato un po' fastidio vedere qualche aspirante tronista, più di una, scrivere cose contro Sara. Nicola non si tira indietro e manda una frecciatina a chi accusa la affifella. Non è che vi rode un po' che Sara è andata sul trono e voi no? Quello a cui dovrebbe rodere penso sono solo io, il sottoscritto. Sara affifella arriva a Uomini e Donne, L'inaspettata reazione di Nicola Panico. Sara, nonostante tutto, sarà la fortuna di qualsiasi altro uomo. Per me, come amica e come fidanzata, rimarrà sempre la persona migliore che ho conosciuto in tutta la mia vita. È così che Nicola conclude il suo discorso sulla decisione di Sara di salire sul trono. La Afifella è la nuova tronista di Uomini e Donne il panico spende delle bellissime parole nei suoi confronti.